Benvenuti nel mio piccolo canale! Mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like e andiamo a vedere di cosa tratta il mio prossimo video. Allora, mi sono ripromessa che una volta al mese voglio prendere due gratte e vinci e tentare la fortuna. Questi sono gratti e vinci da 2 euro e eh, vediamo un po' mm, quasi quasi li faccio grattare da mio figlio, magari più fortunato, chi lo sa. Allora, ciao, mio figlio è arrivato. Eh, ma come, come, come sono questi? Allora? No, adesso bisogna provare a grattare qua numeri vincenti e vediamo eh, cosa succede. Dai, prova. Proviamo questo. Questi sono da 2 euro però. Aspetta, metto, scusa, mettete un po' più in qua così inquadriamo bene. Allora, noi dobbiamo trovare questi numeri 34, 26 32, 37 32, 37 34, 36, 32, 37 E andiamo a vedere se c'è 40... Vai piano, piano, grattane una alla volta Ce l'hai già grattati tutti te, aspetta 43 non c'è, grattane una alla volta 41 non c'è che abbiamo già guardato. 16 non c'è. 39, uffa! Poi questo è 15. Datemi questo. 40. 40, vai piano, vai piano, va piano, vai piano perché non si vede, piano, piano. la così. Prova io. così. Così 33 niente. 33, non si vede, aspetta, vediamo un po' se ti prendo bene Prova? Deve si fare una, sì Quello lì è? 29 29 Poi? 42 42 E? 38 38 37 Ma va quel paese Niente Niente C'è altro da grattare? No Niente, proviamo l'altro. Ok, dai, proviamo questa. Si può vincere fino a quanto? 100.000. 100.000, 100. dai, prova così. Dimmi il numero che esce. 31. 31. Poi... 12. 12. Poi... 41. 41. E... 19 Diciannone. vediamo se siamo fortunati questa volta brava tratta uno a caso si sì, dai prova dai vediamo 24 con noi avevamo il 21 si sì. ma no quello sotto ecco un 7 17 e niente poi 43 e non c'è sta Ma dai, 46. 45 Ma dai 18 18 e 25 25 E cosa avevamo là sopra? Niente. Ancora due. Un 2 niente. Un 2 guarda. niente. 29. 29 9. nullo. Poi l'ultimo. 26. Niente. Quindi... 0. 0. Quindi riproviamo il prossimo mese sì. li prendiamo, Facciamo che riprendiamo una volta al mese, sì. due e li trattiamo Va bene. Cominciamo con due euro, che non andiamo a perdere troppi soldi No, no, non Ok? Allora, cosa dici? Ci troviamo quando? Tra un mese. mese Prima di Natale Prima di Natale? No, dopo Natale Sì, dopo Natale Dopo Natale, prima di Capodanno Sì <ride> Ciao Ciao Salute. Ciao, ciao